buongiorno a tutti qui arduino scanato da arforex.com e in questo video vorrei parlare con voi attraverso degli esempi pratici sulla questione del rischio di più posso guadagnare di più rischio di meno posso guadagnare di meno prima di iniziare però vi chiedo sempre di lasciare un like un mi piace al video e iscrivervi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto dopodiché adesso possiamo iniziare con questo video come vedete ho euro dollaro che è su grafico giornaliero, in questo caso specifico ho una piattaforma demo, ci tengo a sottolinearlo, questa piattaforma che vedete qui è una piattaforma completamente demo, non è un reale come faccio solitamente vedere, demo, proprio perché farò vedere alcune, alcuni esempi di rischio alto e rischio basso entrando con degli importi che ovviamente e comunque con degli esempi quindi non vado assolutamente a fare operazioni reali perché è solo per un esempio Allora, eh, sembra ovviamente abbastanza ovvio ed è anche così in realtà che eh, un trader più rischia più può guadagnare diciamo che questa è una cosa abbastanza ovvia non sono qui a sfatare il fatto che uno più, eh, più rischia più può guadagnare il problema è che non è sempre così quindi anche se in effetti eh, il rischio rendimento, quindi il rischio preso, è ovviamente eh, in linea, quindi è proporzionale al, al possibile rendimento, quindi eh, se io rischio molto ho più possibilità di guadagnare di più. Non è detto poi che nell'ottica di trading questo avvenga eh, in maniera proprio così realmente come uno pensa. Perché? Perché eh, nel trading subentra il fattore psicologico. E eh, adesso voglio proprio farvi vedere, in questo caso ho aperto una demo eh, sul mio broker che eh, è sempre relativa ai certificati 24, lo potrei fare tranquillamente con CFD, non cambierebbe molto ma è... Mh, ho aperto questo. Allora facciamo un esempio, prendo un livello di stop come potete notare qui eh, di posizione quindi un K.O. a 20.89 quindi questo diciamo diventa il massimo rischio e eh, vado a prendere quindi il più basso quindi un, uno stop alla posizione alla perdita veramente molto molto vicino ai prezzi attuali 1.21.77 1.20.89 potete ben capire che è veramente molto molto rischioso e dentro facciamo un esempio io ho eh, nel conto facciamo un esempio 10.000 euro ci butto 3.000 euro di stop cioè rischio tantissimo metto 3.000 euro di controvalore rischio tantissimo quindi entro con 3.500 certificati che significherebbe 3,5 euro per scusate 35 euro per ogni punto eh, che si muove al rialzo al ribasso quindi eh, se da 21.76 l'euro va a 21.86 quindi fa 10 pips fate 10 pips per 35 euro per punto sono 350 euro solo 10 pips e al contrario se scende farò 30, eh, 350 euro in perdita ok quindi il totale visto che entro qui e esco lì sono circa 3.080 euro di controvalore faccio anteprima ordine e entro con questo ordine boom mi si va a vedere qua ok Va bene? Benissimo, ritorno, vado a prendermi, Dov'è eh, in questo caso ordine, eccolo qua, vado a riprendere un po', anzi non posso prendere ovviamente lo stesso mercato, andrò a prenderne un altro, quindi prendo magari un altro abbastanza simile, quindi prendo la sterlina, aggiungo lo spazio di lavoro, lo metto qui, eccolo qui. Prendo la sterlina e sulla sterlina faccio un'operazione sempre long, mettiamo ma la sto facendo così, ma invece di mettere uno stop molto, molto schiacciato vicino ai minimi, magari mi vado a prendere una, uno stop più ampio, eccolo qui, qui, e soprattutto su questo, avendo 10.000 euro sul conto eh, demo in questo caso, ma in realtà è un esempio, vado a dire va bene, di questi 10.000 su questo su questo punto vado a prendere magari prendo un rischio, non so, di, del 5% di questi 10.000, del 5% con tutta però con una grandissima e un'ampia eh, la possibilità, quindi uno spazio molto più ampio rispetto a prima che invece era uno spazio molto più minimo, dopo magari lo andiamo a rivedere. Quindi questo, magari andiamo a vedere un attimo, eccolo qui, si viene a creare con esattamente 100 certificati, cioè 1 euro per punto, non più 35 euro per punto, andrò a rischiare 500 euro, che è il 5% di 10.000 euro, 1 euro per punto. Quindi in questo caso 100 sarebbero eh, un controvalore eh, sul mercato, 1 euro per punto significa di circa 10.000 Dollari, quindi io ho un conto in questo caso facciamo esempio di 10.000 euro ho fatto l'esempio su 10.000 euro benissimo che vado a prendere praticamente un controvalore uguale quindi praticamente è vero uso la leva perché è un prodotto a leva ma non la sto utilizzando perché non sto levereggiando in realtà nella mia esposizione vado e faccio un'anteprima ordine eccolo qua quindi io praticamente in questo caso ordine ricevuto ecco qui vedete ho due posizioni Due posizioni dove eh, la rapidità di movimento eh, di una è sicuramente molto più... Guardate, ero a 35 euro prima e sono passato a 0 nel giro di nemmeno un minuto. Adesso ero a 35 più, sono addirittura a meno 7, hm? meno 3,50, meno 10. Questa qui invece, guardate, eh, meno 3, poi magari potrebbe andare a più 3, quindi... Ovviamente, che cosa significa? Significa che la prima posizione sull'euro, eccola qui, ho rischiato molto di più, molto di più, sterlina dollaro eh, invece ho rischiato, quindi più rischio, su questo ho rischiato meno. È ovvio che eh, dove è normale questo, dove rischio di più euro, in questo caso, posso guadagnare di più, quindi il mio gain gain può essere molto più grande sulla sulla sterlina il mio gain è un po' più piccolino eccolo qua molto più piccolino benissimo il problema del trading non è tanto quando andiamo ad avere, eh, quindi siamo dalla parte giusta e stiamo magari eh, facendo un qualcosa che in effetti eh, aveva senso fare perché eh, avevamo studiato il tutto e poi il mercato tra l'altro ci dà anche ragione e riusciamo ad avere una posizione profittevole. Voi provate a pensare con 10.000 euro nel conto. La mia posizione eh, che ho comprato qui di euro dollaro, che è molto rapida, vedete come si sta muovendo rapidamente, molto velocemente nei, nei suoi profitti e nelle sue perdite, in questo caso addirittura è arrivato quasi a 60 euro prima. Io poi, la cosa importante non è tanto sapere, perché è ovvio che più rischio e più posso guadagnare, ma il problema è poi nella gestione della posizione, cioè sia in profitto che in perdita. Poi provate a pensare, eh, ritorniamo all'euro dollaro, eccolo qui, questo qua è il mio knockout, quindi la mia posizione, provate a pensare alla posizione che inizia a scendere rapidamente eh, in modo molto molto molto rapido e va qui, da qui a qui ci può bastare un giorno, oggi può essere che il mercato scenda rapidamente e vada qui. Ecco io avrei perso 3.000 euro. Mm? con 10 di capitale, stiamo parlando, ovviamente se ne ho 100 è diverso, però io sto facendo un esempio per farvi capire anche la differenza tra rischio alto e rischio basso, in questo caso anche rispetto al conto sarebbe ovviamente pesante, è ovvio che se ho 100.000 euro rischiare 3.000 euro, diciamo che stiamo giusti, è ovvio che rischiarlo così vicino al prezzo attuale secondo me è comunque sempre controproducente, però poi sta nella gestione della posizione, perché. Nel momento in cui va giù e mi prende lo stop, vabbè, ho perso troppo per il conto che ha, non andrebbe bene, però ho perso un qualcosa che prima avevo dedicato al trading e quindi avevo deciso che potevo perderlo. Ma il problema è, se il prezzo inizia a salire e io non sono eh, settato mentalmente e anche con una certa esperienza nel gestire eh, un certo tipo di guadagno, può essere che appena vedo questi 10 pips, no? Quindi appena eh, il mercato fa 10-15 pips, quando inizia ad arrivare a 300-400 euro, quindi fa praticamente va qui, io già guadagno 300-400 euro, euro e tendo a chiudere perché poi rapidamente può tornarmi indietro e non, se non sono settato mentalmente, non ho il giusto... Eh, ma anche la giusta consapevolezza il giusto mindset ma anche, anche una giusta esperienza no? quindi sapere come si muovono i mercati che a volte certi movimenti li fa è ovvio che andrò a prendere quei 3-400 euro e esco voi provate a pensare se io invece rischio meno e soprattutto beh, in questo caso anche rischio eh, rapportato al mio conto era anche giusto e con un paracadute più ampio quindi uno stop più ampio in questo caso questo qui è il rischio se sì, io invece ho rischiato così significa un euro per ogni punto vuol dire che se faccio se fa 10 pip va qui eh, probabilmente avrò eh, sicuramente avrò 10 euro di profitto quindi per farne eh, diciamo 300 avrò bisogno che l'euro si sposti di quanto? di 300 pips. quindi da 21,70, 22,70, 23,70, 24,70 quindi che l'euro per guadagnare lo stesso che guadagno qui con la posizione enormemente importante rispetto a, no, a quell'altra, guadagnerei qui. Quindi è ovvio che uno mi dice benissimo, io eh, con 10 pips guadagno lo stesso che farne 300 tu, sì ci sta, è giusto, è ovvio, il trading è tutto così, cioè più rischio più posso guadagnare, però più rischio più posso perdere e soprattutto più rischio e più sarò in grado di gestire, questo è l'importante, sarò in grado di gestire non tanto la perdita, però anche quella in realtà, ma il profitto, sarò in grado di gestire una posizione come va gestita, quindi eh, senza farmi trascinare dal fatto ah sto guadagnando così tanto, eh, se la posizione mi ritorna in perdita anche solo di 10 pips da 400 euro che ero prima vado a zero, sono in grado di gestirla? E questa è questa la domanda che dobbiamo farci quando iniziamo ad avere a prendere dei rischi anche più importanti, e, e questi non sono nemmeno poi proporzionali al conto che si ha, ma soprattutto all'esperienza che si ha, alla consapevolezza che si ha perché altrimenti eh, noi possiamo anche rischiare tanto perché sappiamo che possiamo in effetti guadagnare di più se rischiamo tanto. Ma il problema è nel lungo periodo, poi questo rischio grande. Eh, questo rischio più grande che noi prendiamo eh, avrà poi risultati positivi nella nostra equity o no? saremo in grado di gestire le posizioni in profitto in modo che veramente poi alla fine del mese, alla fine del trimestre alla fine dell'anno i soldi li portiamo a casa o sarà più le volte che chiudiamo con delle piccole, dei piccoli profitti proprio in termini di punti, in termini di movimento rispetto a il vero guadagno che potevamo fare e quindi poi quando invece perdiamo perdiamo magari 3.000 4.000 euro 2.000 euro e quando ne guadagniamo perché mh, non siamo in grado di gestire il profitto ne guadagniamo troppo pochi perché questo è il problema grande quindi cerchiamo sempre di settare il rischio e l'investimento che noi facciamo più che altro in base a quella che è mh, non solo il nostro conto ma quello che riusciamo anche un po' alla volta a gestire. Quindi se abbiamo ormai acquisito una certa consapevolezza di quello che è il mercato, di quello che sappiamo fare sul mercato, abbiamo acquisito la giusta esperienza sul mercato, abbiamo un metodo che ci permette nella flessibilità di capire cosa fare e, e, e come gestire le cose ogni, ogni giorno. Poi va appunto eh, lì nella direzione di dire bene una volta che ho questo se ho X soldi tenderò a rischiare magari un po' di più se ne ho Y un po' di meno quindi se ho magari 100.000 euro da dedicare al trading potrò anche permettermi di rischiare eh, 2-3 euro appunto sull'euro dollaro scusate eh, 20-30 euro appunto sull'euro dollaro potrò permettermelo sì ma non dipende solo dal conto dipende anche appunto da tutta la mia esperienza e la mia consapevolezza quindi per finire quello che voglio dirvi per farvi un esempio vedete eh, il rischiare di più nel mercato sì è eh, è normalmente è normale che vi dico può farvi guadagnare di più? Eh sì, perché più rischio più posso guadagnare? È normale, più investo più posso guadagnare. Però poi, nella realtà è proprio veramente così più rischio più posso guadagnare? O si iniziano a subentrare nel nostro nella nostra attività di trading, poi tutta una serie di gestione emotiva. E quindi che può farmi gestire male non solo le perdite perché perdo molto ma anche i profitti nel momento in cui sono in profitto e quindi è davvero così o forse se invece cerco di gestire il rischio con dei rischi un po più bassi alla fine poi del, dell'anno del mese del trimestre sarò più in guadagno che rischiare di più la risposta ve la fate voi <ride> anche andando a magari a, a Crearvi la vostra esperienza, i vostri studi sul mercato e cercare di capire eh, un po' chi siete e cosa fate quando fate trading. S per quanto mi riguarda in effetti bisogna trovare un equilibrio, cioè il rischiare troppo a mio avviso porta a perdite e il rischiare troppo poco porta a non guadagnare. Quindi dobbiamo cercare di essere equilibrati anche in questo, rischiare il giusto, quello che possiamo in questo momento permetterci sia da un punto di vista di capitale economico ma anche da un punto di vista di capitale psicologico. Cercare di capire qual è questa, questa, questo equilibrio e da lì allora cercare di lavorarci. Questa è la mia risposta, io vi ringrazio anche per oggi la pillola si è conclusa, spero vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!